Eccoci di nuovo in diretta con una nuova puntata del nostro Zoom Certificates, il nostro format dedicato ai certificati eh, di investimento ma non solo, anche ad una panoramica di mercato che ci aiuta naturalmente a capire un po' l'andamento eh, delle borse dei prodotti, insomma dare consigli anche pratici poi agli investitori. Lo faremo come sempre con il nostro Riccardo Falcolini, eccoci qua in studio, buongiorno e benvenuto Riccardo, buongiorno Valentina, ben trovata, ben trovato a te e poi in collegamento abbiamo anche Renato. Renato De Carolis, buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Valentina e buongiorno Riccardo. Renato, buongiorno. Beh, allora, innanzitutto, sempre un grande entusiasmo. Io vedo come al solito tu ci proponi un outfit che ecco, già dà eh, degli, degli spunti di riflessione, uno scontro fratricida tra Toro e Orso, qua, no? mi eccolo sembra la, di intravedere, eccolo lì, e poi sotto c'è anche la scritta, trade your plan and not your emotions, ovvero fai trading secondo la tua strategia e non le emozioni, attenzione alle emozioni, la psicologia, la volatilità di queste giornate, attenzione a non farsi del male. Eh sì, e tra l'altro, insomma, invece a proposito di psicologia, siamo invece in un momento in cui le tensioni si acuiscono, eh, soprattutto dal punto di vista della politica internazionale, quindi è ben difficile non farsi prendere un po' la mano dalle emozioni e dalle paure. Comunque con ne parleremo, ne parleremo ovviamente alla luce anche eh, dei numeri eh, che sono emersi in questa mattinata. Diamo ecco, un'occhiata, facciamo una breve panoramica eh, di mercato con gli indici europei che sono tutti negativi in questo momento a partire dal nostro Fuzzi Mib che perde più di un punto percentuale, meno 1,11% in area 27.104 e poi a ruota il Dax di Francoforte meno 0,79% più o meno sugli stessi numeri si muove anche il Caccaran Borsa di Parigi meno 0,94% e poi l'indice che eh, performa peggio in questo momento, il Fuzzi 100, Borsa di Londra meno 1,19% Insomma ci troviamo un pochino spiazzati rispetto al trend positivo che avevamo vissuto nel mese di gennaio, un mese d'oro per i mercati con addirittura piazza affari, regina di cuore, l'abbiamo definita così con un più 17%, numeri davvero record. E dobbiamo però capire che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualcosa e soprattutto quali fattori incidono di più se c'è un'inversione di tendenza. Lo chiedo innanzitutto a Renato e poi passo a Riccardo. Sì, purtroppo ci stiamo avvicinando l'anniversario della data un anno fa, il 24 sì. febbraio per la precisione, scoppiava il conflitto e purtroppo molti temono che passato il, il forte freddo dell'inverno, eh, potrebbe ricominciare qualcosa anche perché le notizie dell'ultimo periodo sono rifornimenti, aiuti all'Ucraina da parte dell'Occidente, eh, il discorso ieri di Putin, quello di Biden, eh, sembrerebbe insomma, tornare ad alimentare una tensione sui mercati che forse più degli ultimi dati macroeconomici, mm. eh, a partire dal venerdì, primo venerdì di febbraio con la pubblicazione dei non fan per oltre 500.000 sopra tese quando la Fed vorrebbe che viaggiasse intorno ai 100.000 per raffreddare un po' le dinamiche legate ai prezzi Abbiamo visto anche appunto, i prezzi al consumo americani che confermano la tendenza a scendere, ma meno di quello che ci si aspettava. Così come anche i prezzi al consumo, vendite al dettaglio molto positive, segni di recessione negli States non si vedono. Quindi il mercato comincia ad allinearsi a quelle che sono state le parole della Fed, della BCE. Ma adesso in questo caso, più America per quanto riguarda almeno i dati macro di cui ho parlato. Eh, prima, se prima di febbraio non credevano che i tassi sarebbero andati oltre il 5% mm -hmm. adesso addirittura prezzano 5,50 quindi si aspettano gli operatori però Uh, Valentina, secondo me è più la tensione geopolitica in mm, questo momento, mm. perché abbiamo visto negli ultimi mesi di fronte a dati che facevano pensare ad una Fed più aggressiva o oh, lo stesso Powell che indicava, alzeremo l'asticella probabilmente oltre quello che è il 5% eh, inizialmente previsto, c'era una reazione a caldo ma poi i mercati tornavano a salire, come se non ci sentivano da quell'orecchio lì e invece qui adesso subentra questo nuovo fattore che non è da sottovalutare anche il ruolo della Cina ovviamente. Chiaro, chiaro, sì sì sì con Xi Jinping che si è detto preoccupato eh, per l'escalation proprio eh, del conflitto, ha detto stiamo andando eh, verso una situazione fuori controllo quindi eh, attenzione in questo senso, ecco giustamente Renato eh, Riccardo ha posto l'accento sulla tensione geopolitica a livello internazionale non c'è solo questo, ci sono anche eh, dati macro che arrivano oggi ad esempio l'attesa per i verbali eh, della Fed, l'ultimo dato tra l'altro l'inflazione americana che non è stato brillantissimo eh? Eh, dal 6,5% siamo passati al 6,4% quando gli analisti si attendevano un 6% insomma una diminuzione più eh, sostanziosa ecco tutto questo come sta influenzando poi eh, il comportamento anche degli investitori e i flussi eh, di mercato perché tu avevi parlato di una tendenza al sì. risk l'altra volta, sì. si mantiene oppure eh, c'è un pochettino ecco di, ric di ricalibratura no posso confermare che la tendenza mm. Tendenza è ancora costante e okay. stiamo vedendo dei buoni flussi Valentina e flussi che forse tendono a essere molto simili a quelli che vedevamo prima dello scoppio del conflitto siamo eh, in alcuni giorni anche al di sopra di 100 milioni di euro di turnover eh, tendenzialmente sulla media dei 5 giorni eh, si attesta intorno a poco più di 60 milioni di euro di turnover Molto però, eh, diciamo, oltre che i prodotti a leva, viene mm -hmm. eh, ovviamente cubato da quelli che sono i prodotti di investimento che tendono a proteggere maggiormente il capitale quindi o i prodotti 100% protetti o comunque prodotti a barriere profonde barriere poste al 40 o 50% del fixing iniziale che eh, siano in grado appunto di assorbire un potenziale drawdown del mercato azionario eh, sicuramente tantissime sono le, eh, diciamo, le scelte o comunque i punti di vista degli investitori però buona parte diciamo, dei panieri è costituito sempre da panieri su indici, quindi fondamentalmente sottostanti classici come Fuzzi, Eurostox 50, Select Dividend 30, però si affacciano anche ulteriormente panieri con panieri mixati con sottostanti financial, quindi eh, prevalentemente domestici e anche mm -hmm. diciamo, utilities oil, eh, quindi Eni, Enel, nonostante Enel comunque sia molto indipendente, debolezza ancora e eh, i dati comunque il pricing di oggi il prezzo di oggi comunque fa rilevare ancora una sorta di debolezza del titolo questo rimane sempre comunque fortemente consultato all'interno dei panieri come anche tanti altri eh, titoli americani eh, mi eh, in effetti eh, diciamo la situazione macro è una situazione complicata Valentina nel senso che Bisogna capire come dicevamo in precedenza se effettivamente questo può essere un cambio di trend o comunque un respiro momentaneo dopo la grande salita che abbiamo visto a gennaio e staremo a vedere, saremo un po' alla porta capiamo appunto anche se questo MIB riuscirà a tenere i 27.000 punti siamo arrivati sì. oggi con un minimo a 27.063 circa mm -hmm. quindi siamo già si sta rimprendendo lì... 27.112 esatto, sì. siamo comunque lì, abbiamo perso quasi 700 punti nei massimi insomma, dell'anno, no? eravamo intorno a 27.800 mm -hmm. quindi bisognerà capire effettivamente che cosa, che cosa succederà sicuramente però, lato flussi, poi lascio ovviamente la parola a Renato perché so che ha tantissime analisi lato flussi, sai, Valentina ora inizia a pesare anche l'inflazione quindi chi aveva dei prodotti che rendevano poco inizia a riposizionarsi guardando non solo la protezione ma anche maggior rendimento uh -huh. perché gli emittenti in questi periodi grazie alla maggiore volatilità sono riusciti a strutturare dei prodotti che dessero dei coupon più consistenti quindi tendenzialmente diciamo che c'è un buon, una buona attività da parte della clientela. Mm -hmm. Sì. Speriamo ovviamente che eh, venga fatto tutto con cautela e che si scelgano i prodotti più consoli alle claro, proprie esigenze. Sì, ecco, e non si faccia prendere esatto. troppo dal momento. Certo, certo, ecco, no. Insomma, me lo sono segnato ecco, un'attività appunto insomma, buona da parte della clientela, ma comunque anche una maggiore eh, propensione, più insomma, a, a conservare quella, esatto. il capitale, a proteggerlo con appunto certificati magari che hanno delle barriere più profonde. Sì. Perché ricordiamo la situazione rimane estremamente variabile e volatile e quindi è giusto eh, innanzitutto proteggersi l'hai detto Riccardo eh, che c'è un Renato De Carolis scatenato oggi è, sempre, come, come sempre se... ma oggi in particolare ha veramente tantissimi prodotti da presentarci e allora andiamo proprio nella parte più operativa della nostra trasmissione con i certificati della settimana Eccoci, allora, Renato, ti abbiamo annunciato in pompa magna, non ci devi deludere, wow. vai con il primo. Wow, wow. allora, wow. devo ammettere che sono anche geloso del suo outfit. Eh. Devo... Sì. Devo essere vuoi, vuoi anche tu la felpa non so. con... Eh. Esatto. Non mi dispiacerebbe. Con il toro allora. e l'orso, ma magari facciamo del merchandise eh, di, di Zoom Certificates. Eh. Renato, pensando. incominciamo pure si può pensare, allora premessa, il trend di base è rialzista, si cominciano a vedere sui grafici, io uso quelli giornalieri ai Kinasci adesso da condividere, dei segni di possibile inversione, poi il tempo ci dirà se siamo di fronte a prese di profitto o qualcosa di più. E allora intanto vado a condividere la mia piattaforma grafica, cominciamo con la regina di cuori, come l'avete definita, sì? ovvero il nostro indice Mib. spiego intanto sotto c'è un grafico intraday a 30 secondi giusto per vedere le dinamiche all'interno della seduta sopra grafico daily Aikinashi velocemente spiego è molto simile al classico candele giapponesi quello più famoso eh, c'è una formula che rende questi grafici più lineari e fa vedere bene quella che è la tendenza in corso e quando cambia colore può dare il via a una possibile inversione in questo caso di tendenza al ribasso ieri è stata confermata questa candela rossa ricordiamo l'indice come hai detto anche tu Valentina più 13 adesso col calo delle ultime giornate sì. ieri e oggi però conserva un margine doppia cifra molto positivo anche a un anno la performance è più 6,88 per candela rossa che prende come riferimento un test perché tutti aspettavamo i 28.000 punti, dove passavano i massimi dell'anno scorso. Sembra aver anticipato il mercato, però prende come riferimento una situazione che si era vista tra novembre, eh, anche fino a dicembre, forse inizio no, proprio novembre, allora no, mi ricordavo male, novembre 2021, candela rossa e chinasci e vediamo quella che è stata la reazione del mercato verso i 26.000 punti, che è proprio l'ultima resistenza dove si era visto del rosso ai kinashi che ora col senno del poi tranquillamente possiamo dire erano prese di profitto ovvero vendite per chiudere posizioni rialziste perché 2023 ha visto tutta questa serie di candele verdi ai kinashi per poi tornare a spingere al rialzo. Eh, quindi adesso non lo possiamo dire con anticipo che sarà lo stesso film però una cosa è certa se su questo grafico daily c'è del rosso non è da sottovalutare anche per coloro che sposano una view ancora di base rialzista quindi quantomeno fare attenzione eh, a alleggerire l'esposizione perché a rialzo insomma perché potrebbe accadere qualcosa di importante che mm. adesso non faccio vedere ma anche tutti gli indici sono allineati al ribasso ok e, tra i Turbo ho già selezionato questo qui, il cui codice lo possono prendere da qui, lo strike price 28.428, ovvero ampiamente sopra siamo qui anche i massimi di quest'anno e anche sopra quella che era la resistenza che richiamava i massimi praticamente dell'anno scorso, quindi 28.4 siamo sopra i top di quest'anno e del 2022 con una leva che ovviamente è quella che interessa molto ai traders, vedete adesso siamo a 5 punti per cento distanti, e una leva 15,93, mm -hmm. interessante, soprattutto se si pensa che se l'indice effettivamente da dove ci troviamo adesso, verso i 27.09 dovesse eh, poi calare di altri 4 punti percentuali, il primo target potrebbe essere l'ex resistenza dei 26.000, e poi se effettivamente dovesse ancora venire più giù eh, con quella leva che eh, faccio vedere nuovamente, se di 15,93, quasi a 16, potrebbe portare a dei guadagni interessanti mm -hmm. sul nostro indice. Quindi, questa la situazione, se poi nei prossimi giorni dovesse ritornare il trend come è accaduto qui, violazione della resistenza, si tornerà a parlare ovviamente di nuovo corso al rialzo, però ora in questo momento comandano i ribassisti eh sì. sul nostro indice Fuzimilba. Chiaro, chiaro. Facciamo anche il secondo, così poi ecco, ci prendiamo una pausa di sì, riflessione con Riccardo che li commenta e allora il prossimo eh, tra le situazioni nuove perché ci sono dei titoli dove per esempio su Eni già è partita una inversione, Enel pure è eh, tornato praticamente debole Stellantis eh, che continua a rialzo eh, tra le situazioni nuove segnalo intesa San Paolo mm -hmm. che è tra le big anche ovviamente del paniere Fuzzi, Mib e che è quello che ha trainato a rialzo il settore bancario in questo 2023 il nostro indice ieri primo segno di candela rossa ma in un recupero che è stato fantastico, guardate poi ha chiuso praticamente sulla parità oggi ci stanno provando, lo si vede bene anche ieri guardate di alle dinamiche in tre vendita e poi ha recuperato la, eh, quello che era il loss iniziale di prima parte di seduta Oggi è partita male, non so se ci sarà nuovamente eh, un recupero. Se dovesse chiudere così, o con almeno mezzo punto percentuale al ribasso, a quel punto si può prendere in considerazione un turbo open-end put, il cui codice ISIN è questo qui. Con prezzo strike 264, ce n'erano diversi. Io ho voluto una tolleranza maggiore, perché comunque è solido il trend sui titoli bancari. Mm -hmm. Quindi, 264, siamo qua sopra. Quindi anche sopra quest'altra resistenza dei 2,61 e 20 e eh, andiamo a vedere anche quella che è la l'arriva 13,73 come vedete adesso distante oltre 5 punti percentuali. Quindi questa potrebbe essere se conferma stasera a partire da domani mm -hmm. devo sottolineare. quella che potrebbe essere una indicazione al ribasso quindi su intesa. Benissimo, oh. e Renato direi, allora, siamo partiti con il Turbo, eh? perché due prodotti a leva insomma subito eh, pronti via due grandi classici tra l'altro abbiamo detto, c'è cioè il nostro indice di riferimento come il sottostante il Fuzzimib da un lato e dall'altro Intesa San Paolo, uno dei big appunto del settore bancario che ha trascinato il eh, Fuzzimib ecco io qui faccio intervenire Riccardo appunto per un primo commento Sì, stavo controllando giusto il grafico, sembra sì. che stessi facendo altro in realtà stavo controllando il grafico di Intesa San Paolo Ci vedevamo? No, una esatto. no, Perché Scivolarne ce l'ho su, sul mio io. schermino piccolino <ride> okay. Stavo controllando il grafico Per vedere come era posizionato Questo stop loss a 264 mm -hmm. Credo che sia anche Al di sopra quello che è il gap Che ha fatto il gap down Che aveva fatto intesa lo scorso anno Un anno e mezzo fa se non erro Quindi comunque un buon livello di eh, diciamo di corso, cioè potrebbe dare un buon livello di corso questo, questo stop loss eh. che è distante rispetto ai, ai prezzi attuali, sicuramente. Valentina, allora quelle le scelte di Renato sono delle scelte comunque dettate da un'analisi e da un'analisi dei grafici e di nasciti. Certo. quindi fondamentalmente una situazione fattuale che poi si eh, diciamo rispecchia anche in quello che è la situazione dei due strumenti, due sottostanti di cui ha parlato il fuzzi ed intesa uh, è un momento di debolezza quindi ci sta ovviamente prendere un prodotto che possa essere short quindi mm -hmm. tendenzialmente andare a levereggiare su quello che è il valore uh, del, dell'andamento del sottostante la performance del sottostante le analisi di Renato sono comunque delle analisi che vanno uh, e che sono dettate a uh, comunque anche ad un occhio alla prudenza nel senso che eh, ha scelto dei prodotti con degli stop loss perché ricordiamo che questi Turbo Open End hanno degli stop loss, quindi toccati livelli di prezzo in realtà toccati quali il prodotto cessa totalmente di esistere mm -hmm. e delivery stop loss dicevamo abbastanza distanti dai valori attuali e che sono in grado appunto di resistere eventualmente anche a un cambio un ritorno ad un trend positivo quindi sicuramente io posso dire che le strategie mi piacciono mm -hmm. mi piace ovviamente la scelta del prodotto Renato con noi tratta prevalentemente Turbo quindi questi prodotti eh. a leva. Eh, diciamo che questi prodotti perché sono utili e noi lo ripetiamo sempre. Non solo quindi indicare il codice ISIN o comunque indicare quella che è la strategia, ma soprattutto capire come utilizzare un prodotto. Allora, questi prodotti sono molto utili nell'intraday, quindi per il classico smanettone oltre, trader, sì. diciamo veloce, lo scalper veloce, ma sono ugualmente molto utili nei posizionamenti multi-day perché? A differenza dei prodotti a leva fissa o degli etf che hanno un meccanismo di leverage di un determinato sottostante quindi che sia il fuzzi che sia anche una materia prima o qualsiasi altro sottostante eh, questi prodotti non risentono dell'effetto compounding o il cosiddetto effetto di interesse composto noi vediamo comunque come l'effetto di interesse composto va a inficiare sulla performance del sottostante nelle posizioni multiday in caso di mercato non perfettamente direzionale mm -hmm. quindi che sia un mercato rialzista o ribassista quindi in un mercato laterale sì. okay, che fa dei sali scendi il prodotto a leva fissa sia un benchmark sia un etf non è Utilizzabile o comunque non è consigliabile da utilizzare perché mm -hmm. risente dell'effetto compounding. Meglio utilizzare un prodotto come questo, sì. che sia di Unicredit, ovviamente perché siamo cioè, non emittenti che sia di altro emittente perché non risente dell'effetto compounding e quindi la performance è una performance che va a moltiplicare l'andamento del software. Questo è molto importante Riccardo sì. perché abbiamo spiegato anche il perché della scelta strategica, sì, ecco, è una indicazione estremamente utile per chi ci sta seguendo. Io cedo nuovamente la parola a Renato, so che con i prossimi uh, due prodotti ci trasferiamo negli Stati Uniti invece, giusto? Sì, eh, vorrei anche aggiungere sì, che sì. negli ultimi anni febbraio non ha portato bene insomma in genere, sì. i mercati, 20 febbraio 2020 primi casi COVID, covid, ondata sì. di contagi e crollo dei mercati. 24 febbraio 2022 l'anno scorso scoppia il conflitto e grande correzione, quindi attenzione. Renato, è meno male che è breve il mese di febbraio, penso se <ride> fosse stato lungo, un disastro. Sì, però eh. il problema è che gli effetti poi ce li siamo eh sì, portati li avanti siamo per un sacco di tempo, eh, speriamo sì. che questo febbraio sia diverso, no? speriamo, che, vediamo, speriamo vediamo. che il 24 febbraio arrivi la pace Eh, magari eccoci ci, ci speriamo. sorprendono facciamo e alla fine non si sembra delle, dalle ultime dichiarazioni di ieri di Putin in conferenza stampa non allora. sembra insomma soluzione diplomatica uscita è immediata uscita trattato però... di, di contro gli armamenti nucleari messaggi non proprio pacifici vabbè niente questo... febbraio insomma lo archiviamo dai pensiamo già a marzo <ride> e per no, questo però... che molti titoli graficamente parlando vanno a ritoccare i propri livelli grafici di quei giorni lì quindi poi eh, c'è stato un eh, crollo allora torno a condividere anche perché recentemente ringrazio Riccardo eh, finalmente hanno messo i turbo sui titoli americani eh, molto richiesto gettonati. Eh, tra le cose oggi ce c'è anche un'altra sfornata di nuove uscite eh, e quindi insomma devo dire che as ascoltano molto quelle che sono richieste dei traders e Tesla ieri candela rossa c'era già stata una rossa venerdì ma se metto il grafico con le candele normali è una seduta ampiamente positiva più 3 quindi non c'era quella che io chiamo la doppia conferma ovvero candela rossa in una seduta altrettanto negativa questo perché i prezzi la formula dei prezzi a chi nasce prende in considerazione i dati del giorno precedente quindi è normale ecco perché il giorno prima aveva fatto meno 5 e quindi il giorno dopo si è vista la candela rossa ma in una seduta che poi è terminata eh, ovviamente è positiva ieri abbiamo eh, il binomio quindi sia candela rossa sul grafico echinashi che quello candele giapponesi quindi da oggi si può pensare ad un'inversione di tendenza all'area pure dei 211.69 è stata un bellissimo eh, supporto è stato un bellissimo supporto in analisi tecnica su porto violato diventa resistenza e viceversa insomma è un livello dove in passato si sono viste delle cose interessanti uh -huh. e quindi eccolo qui il turbo come sempre codice ISIN lo trovate qui in alto. Prezzo stop barriera, ce ne sono diverse ogni 5 dollari praticamente. Io ho optato per 2,30, quindi per tenermi un certo margine di eh, tolleranza, quindi qui sopra. Eh, ricordo che l'ultimo eh, è stato giovedì, il massimo dell'anno, è a 217, quasi 18 dollari. Eh, quello che è il adesso il discorso relativo alla leva 5,07, quindi vedete siamo a 16,79 punti percentuali eh, da questa distanza e qui c'è però da fare ovviamente un discorso eh, legato agli orari di negoziazione, che mm -hmm, certo. ovviamente parliamo di 9,05 quelli da Sedex, 17,30, c'è questa differenza che però personalmente a me non cambia tanto perché io questa situazione qui è un'operazione multi day quindi io la voglio tenere in piedi per parecchio tempo chissà se effettivamente il titolo andrà a venire giù pesantemente anche su quello che potrebbe essere il supporto 45 per cento non lo so, sinceramente quando ha messo la freccia su a gennaio non credevo, cominciava a tracciare dei livelli, 150 mi sembra distante e l'ha fatta, è dato oh, 170, no, 190, 200. Quindi attenzione come la strada, eh, il percorso è stato fatto a rialzo, si dice che poi i mercati scendono con l'ascensore e quindi occhio che potrebbe essere una situazione interessante per ottimizzare l'ingresso, visto la performance di ieri, meno 5 con un grafico intraday per cercare magari un 15, 30, 60 minuti ai chinasci per cercare l'ingresso quello positivo, favorevole diciamo, per ottimizzare un momento di prese di profitto, potrebbe partire bene, che ieri pure comunque era partito bene e poi venire giù pesantemente, quindi questa è la situazione per quanto riguarda Tesla, sì. mentre poi eh, c'è anche un euro-dollaro, passiamo al mercato delle valute, sì. dove ieri dopo guardate quanto tempo è lì a martellare questo supporto ma comunque a fine giornata chiudeva sempre sopra ieri c'è stato alla fine acceduto questo livello e quindi possibile trend al ribasso di euro contro dollaro, quindi un possibile apprezzamento del dollaro che va a incastrarsi bene in quello che è il risk off, dollaro visto come bene rifugio, in questa avversione a rischio che si vede in questo momento in giro per i mercati e devo dire che l'offerta è molto interessante dei turbo presenti su Unicredit, questo è il codice ISIN eh, Un prezzo strike che è distante, uno dice punti e 43, c'era un altro anche un paio di punti percentuali, parliamo quindi quasi 1,10 che chi eh, fa 3 sulle valute sa che è parecchio lontano, le valute si muovono poco, vedete le variazioni sono intorno allo 0,20% positive e negative, quindi uno stop parecchio lontano per chi fa trading multiday sulle valute, uh -huh. ma con una leva 28,65%. Molto attraente direi, quindi questo è quello che potrebbe accadere. Quindi vediamo se sarà effettivamente l'euro. Andrà adesso già corretto quasi 4% dal top del 2 febbraio, e se sarà ancora correzione, insomma, da quei livelli massimi visti eh, recentemente. Benissimo. Benissimo, Renato ti ringrazio ovviamente per questi anche ultimi uh, due, due prodotti, mi hai fatto ridere eh, quando hai detto che insomma mi sa che è arrivato il il, come si, la richiesta in carta bollata a, a Riccardo Falcolini sull'emissione di prodotti Turbo anche sui titoli americani ah, sì, sì, sì, e sì. finalmente <ride> Unicredit alla fine ha accettato e ci sono stati emessi anche appunto dei certificati hoc ad per le esigenze di Renato De Carolis, comunque ecco, altre due proposte assolutamente interessanti quelle di Renato. Sì, assolutamente sì. Allora, in realtà, Valentina, noi lo diciamo, lo, lo diciamo sempre, nel senso che il ruolo dell'emittente fondamentalmente è quello di guardare il mercato, capire quelli che possono, possono essere gli interessi della clientela mm -hmm. e di conseguenza strutturare dei prodotti che siano consoni alle esigenze appunto dei clienti in termini di struttura oppure in termini di sottostante alcuni ci riescono un po' più velocemente altri ci arrivano con un, po più, con un po' più di calma noi siamo arrivati anche sui sottostanti americani diciamo che la gamma si sta ampliando notevolmente dal punto di vista de, de, de, delle azioni sottostanti per fortuna diciamo siamo l'unico emittente eh, che riesce a strutturare anche su nomi poco liquidi eh, come azioni italiane quindi diciamo riusciamo eh, in grande parte a le esigenze e le richieste della clientela. Renato è un grande portavoce di richieste della sua community quindi mm -hmm, certo. ove possibile, e ovviamente tempi e struttura permettendo riusciamo a soddisfare quelle che sono le esigenze di Renato e della sua community però in realtà questa è eh, diciamo noi eh, abbiamo le orecchie per tutti quindi mm -hmm. chi vuole può contattarci telefonicamente al nostro numero verde oppure scriverci alla nostra email che è info.investimenti.com chiocciallunicredit.it, la ricordo ancora, e, sì. e segnalarci quelli che possono cioè, essere i desiderati. Sono degli input anche interessanti <ride> che arrivano appunto poi dalla clientela stessa e che vi permettono anche di ampliare il bouquet Ass della vostra offerta. Assolutamente esperta. sì. Cioè, Ovviamente Valentina, nel momento in cui riceviamo delle richieste, la richiesta è, eh, viene valutata eh, con il trading, con il nostro trading, quindi i colleghi del trading, viene verificata la fattibilità mm -hmm. del sottostante, cioè. la possibilità comunque di aggieggiarsi con i nostri meccanismi di pricing e di aggine interni, perché ovviamente eh, anche la banca deve proteggersi dai rischi e ove possibile, quindi verifi viene verificata la liquidità dei sottostanti, ove possibile e ove ci siano anche delle opzioni quotate per gli strumenti di investimento, viene Strutturato il prodotto, quindi dove possiamo noi arriviamo. Magari in alcune volte siamo un po' più lenti, però ce la mettiamo tutta insomma, ad arrivare e a soddisfare le esigenze no, della cliente. Certo, certo. E poi bisogna sempre migliorarsi. No? Quindi no, insomma, no, se, quello... si, se si è già perfetti. Eh no, non c'è che gusto c'è? Esatto. Insomma, eh, sì, bisogna avere uno spazio anche per nuove idee appunto e eh, nuovi input. Sì. Eh, ottima spiegazione Riccardo questa volta ecco, hai fatto un po' il commentatore diciamo sì, così sì, mentre te la sei scampata per quanto riguarda le tue proposte ma eh, i tuoi prodotti poi li presentiamo naturalmente nei prossimi appuntamenti eh, quindi ti interrogo la prossima volta eh, invece ecco, chiudiamo questa puntata con la solito, il solito spazio dedicato alla formazione Beh, qui ovviamente chiamo in causa anche Renato che essendo non solo trader ma anche eh, formatore sicuramente a voce in capitolo quali sono i prossimi appuntamenti e poi naturalmente ti devo chiedere come è andata la giornata dei Certificate Lovers del 24 di febbraio questo io voglio un riassunto allora partiamo dagli appuntamenti 22, sì. 23, 27 e 28 ti dico le date così quindi okay, primo appuntamento okay. oggi in compagnia di Pierpaolo Scandurra, domani con Pietro Di Lorenzo lunedì 27 con Gabriele Bellelli invece martedì 28 con Luca Stellato okay. questi sono gli ultimi appuntamenti del mese, è stato un mese ricco intenso, ricco ed intenso ricco di appuntamenti intenso di emozioni e appunto in termini di emozioni L'appuntamento proposito di emozioni, emozioni. <ride> emozioni l'appuntamento del 14 febbraio San Valentino, insomma noi ci siamo goduti prima che con le famiglie, con rispettive famiglie ovviamente con i nostri Ciao clienti, eh, è stato un bellissimo appuntamento, un bel pomeriggio di formazione in compagnia del, di un nostro trader di prodotti di investimento e di Pierpaolo Scandurra, eh, sono state tre ore intense, tante domande, tanti commenti, e ci sarà il prossimo appuntamento il 14 di marzo e poi via via ogni mese prevederemo insomma, un appuntamento con un partner diverso e insomma la comunità degli innamorati dei certificati esatto. si allarga quindi ecco, possiamo dire possiamo dire così renato ecco quando si parla di formazione naturalmente anche un tuo commento aspetta che non ti sentiamo devi riattivare l'audio Scusa, scusa. Eccoci, eccoci. Attivato, mi chiedo scusa. Dicevo, il giorno 8 marzo con Unicredit abbiamo programmato un altro evento, festa della donna. Eh, e quindi... Voi tutte le feste, non mancate un appuntamento, quando c'è una, una festività c'è anche esatto. un appuntamento di Unicredit, sì. giustamente, che unisce, insomma, gli appuntamenti del calendario, quello che appartiene a tutti, al proprio. Ti, lo tingeremo di giallo, volta. festa della eh, donna, bella sì, mimosa. La volta, sì, va bene. Ci sarà un ospite a sorpresa, vediamo che potrebbe essere femminile, chi lo sa stasera sono to Voi avete avuto Paolo Serafini? <ride> Se mi febbraio. invitate io alla Unicredit Tower vengo sempre con piacere. Ah questo vabbè, ah, prossimo sicuramente. Questo sarà online con Ah questo online, online va bene, va bene lo stesso. Prego Renato, online, online quindi 8 marzo, quindi abbiamo detto febbraio è venuto il grande stato ospite Paolo Serafini e adesso 8 marzo ancora, non svegliamo il nome, ci sarà, ci sarà un altro grande ospite trader che spiegherà le sue strategie applicate ai certificati Unicredit, quindi 8 marzo, già la data è quella comunque. Benissimo, benissimo. Bene, allora siamo giunti alla conclusione della puntata, io ringrazio naturalmente Riccardo Falcolini qui con noi in studio Unicredit Investment per averci regalato ecco, le tue analisi, i tuoi approfondimenti sul mondo dei certificates, grazie Riccardo per essere sempre qui con noi. Sono io che ringrazio voi Valentina per l'ospitalità, ringrazio ovviamente Renato che oggi ha fatto il lavoro sporco, chiamiamo sì. così, ha presentato tanti prodotti, tante strategie, ringrazio ovviamente chi ci segue, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie, grazie Riccardo, grazie naturalmente anche a Renato De Carolis in collegamento non solo ecco, per i consigli, i suggerimenti, le strategie che ci hai regalato oggi ma per confermarvi ecco, un'eccellenza comunque nel mondo della, del trading, della formazione. Lo ricordiamo anche io, non sono solo, solo parole, ci sono anche dei fatti che lo testimoniano Renato. Sì, avete accitato Riccardo che c'è una community che sto gestendo oramai dal 2020 dove c'è una sezione molto forte dedicata ai certificati, da dove da lì sono arrivate molte richieste di nuovi prodotti e ci siamo confermati, eccolo qua, il premio su questa piattaforma americana EcoFint che ospita team community da tutto il mondo. Per il secondo anno consecutivo la più attiva a livello mondiale insomma quindi questo riconoscimento di questa eh, famiglia la chiamo io oramai siamo 7500 persone c'è un bel ambiente con tanti servizi gratuiti pensati per i traders bene bene bene insomma. faccio una battuta sì, se sì. posso da certo. manfredonia alla conquista del mondo <ride> Il, C, il nuovo umbilico il nuovo umbilico del Invece a me ha ricordato. Sai, adesso quando sollevano i premi, eh, mi ha ricordato il, gli sportivi. Insomma, eh quella, vabbè, con la cioè. coppa in ma. Tra l'altro siamo reduci appunto dalla serata di Champions di ieri. Di ieri e quindi sera. esatto, anche, anche il nostro Renato che solleva i trofei. Complimenti naturalmente a tutti voi e grazie ancora per il vostro intervento. Si chiude dunque qui: ecco, questa puntata di Zoom Certificates. Naturalmente vi ricordo che potete rivederla eh, sul nostro sito www.elefonti.tv e sul nostro canale youtube on demand. Eh, io adesso cedo la linea alla pubblicità e poi noi ritorniamo con i nostri format esclusivi sempre sulle fonti.